oggi è il 16 novembre 1892 nasce Tazio Nuvolari 1899 nasce Carlo Rosselli 1977 Torino Carlo Casalegno, ferito gravemente dall'E.B.R. Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi ricordiamo la costruzione del muro che rinchiuse il ghetto di Varsavia.